Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video, a questa nuova avventura di pesca. Oggi vi porto con me in questa battuta spinning in mare. Ehm, cosa faremo? Oh, visto che le condizioni marine, diciamo, non sono quelle ideali per la ricerca della spigola. Eh, dedicherò quest'uscita a fare eh, un po' di esplorazione eh, l'esplorazione è anche un po' la base di, di quella che è la ricerca degli spot ideali che eh, dovremo sfruttare quando ecco, si attiveranno le condizioni eh, marine ideali quindi una conoscenza degli spot ci permette di sfruttarli quando ci saranno le condizioni giuste Questa battuta di pesca, abbastanza improvvisata, ho portato una selezione di esche artificiali un po' miste eh, ho portato qualche esca siliconica, qualche Minnov, qualche VTD, poca roba, una decina, quindicina di artificiali per andare a coprire ecco, giusto il minimo indispensabile, visto che non ho un predatore eh, ben definito a cui mirare né tantomeno le condizioni marine eh, prediligono artificiali specifici Um, per questa battuta di pesca ho portato la mia 5 ottavi la Black Weapon della Heracles eh, dovrebbe essere una 7 piedi se non sbaglio qualcosa in meno um, l'ho accoppiata ecco, con uno Shimano un Vanford 2005 eh, trecciatino se non sbaglio dello 016-018 e un finale da 10 libbre. moschettone e artificiale ora inizio con una ricerca, ecco, durante questi, questa prima fase di pesca, eh, parto dalla, dalla superficie con un'esca top water, poi vado un po' sulla mezz'acqua con i classici Minnow e poi metterò qualche, qualche testina piombata con eh, un'esca siliconica, un corpo siliconico annesso per andare sugli strati un po' più eh, profondi, sul bottom prendo la mia cannetta e ho montato un Vtd questo è un Brocku punto della C-Spin e faccio qualche lancio giusto per fare una ricerca su il primo stato d'acqua diciamo che per quanto riguarda il VTD Pochi lanci possono abbassare, se c'è il pesce attacca quasi subito, facciamo qualche lancio a ventaglio, con recuperi più o meno lenti. Il vento laterale mi impedisce di gestirlo al meglio, quindi lanciando parallelo al vento farò meno pancia nel filo. l'azione di recupero ne trarrà vantaggio il movimento della canna per gestire il Btd è un continuo susseguirsi di cercate abbastanza strette sono dei, dei, dei colpetti di cimino più che cercate sono dei, delle twitchate, dei dei colpetti laterali e l'artificiale muoverà da destra a sinistra Proprio perché la tipologia di esca è artificiale che per la forma e il bilanciamento interno di esso predilige questa tipologia di recupero. In alternativa lo facciamo saltellare sull'acqua, ogni tanto ci fermiamo e ripetiamo il movimento. Come già ho anticipato prima, se il pesce c'è solitamente si fa vedere, mangia, salta altrimenti è inutile infastidire la zona con continui rumori sul pelo dell'acqua. Di solito per le mie esperienze il pesce più si infastidisce che altro, che se eventualmente c'è. Questo è l'altro tipo di luce di recupero. Recupero veloce. Ecco qualche stop. A volte capita che il pesce insegue, però sullo stop spera l'attacco. un po il primo spot che eh, rappresenta uno spot ideale per la pesca spinning in mare quando ovviamente ci saranno le condizioni giuste per, per la spigola quindi condizioni di mare formato oppure una bella scaduta mentre oggi ecco eh, ci Potremo dedicare anche alla, a quella che è un po' la, la, la percezione ecco, di dove potrebbe essere la strike zone perché ve ha, vediamo ben definiti eh, una, una scogliera frangiflutti, una scogliera artificiale che durante le condizioni di mare mosso tende a formare l'onda ed è proprio in quella, eh, schiuma, di quelle schiumate, in quelle risacche che si formeranno durante le mareggiate dove dovremo ricercare la nostra spigola quindi quello che ci teniamo a farvi vedere ecco da questo, in questo spot è ehm, questa è la foce lo sbocco d'acqua che comunque è diciamo, acqua che reflua uno, uno scarico che ehm, porta con sé cibo, nutriente per attivare la catena alimentare difficilmente è sporco, è molto pulito e qui sotto ci sono dei, dei cefalotti, delle del, tipologie di, di, di, di pesci come salpe e altre prede minori. E mentre qui, eh, un po' più lontano, a una ventina di metri, c'è questa scogliera artificiale di cui vi parlavo. E durante le condizioni di mare eh, mosso, questa zona qui si popola di, di vita, arrivano predatori che ovviamente lungo le altre zone del golfo per venire a cacciare proprio in questo habitat eh, per cui questo qua nella ricerca ecco, del vostro spot ideale anche nelle zone dove voi andate in pesca eh, è un esempio di eh, quale spot ricercare per le battute di pesca qualche lancio con il Silent Assassin, della Shimano Questa è unesca che oltre a fare una buona distanza, con poco sforzo reagisce molto bene alle gercate infatti oltre al recupero costante lineare adatto un po' a tutti come dicevo prima non c'è bisogno di avere una grande padronanza tecnica delle esche artificiali, delle difficoltà di recupero ehm, Durante la cercata, quindi la nostra azione di jetting questa isca reagisce, reagisce con delle ampie sbandate sotto il pelle dell'acqua ehm, rimanendo comunque in ottimo assetto. Molti di voi sul, sul canale YouTube mi chiedono come faccio a, a capire se l'artificiale nuota bene, quanto devo cercare, come faccio a combinare ecco la, ehm, la cercata al recupero del mulinello. Io penso che queste qua sono tutte cose che con l'esperienza vengono, eh, vengono da sole, quindi non c'è bisogno di una grande conoscenza tecnica. Il consiglio che do un po' a tutti è di andare su un posto dove riusciamo a vedere l'esca come lavora e ci accorgiamo di, eh, di quello che dobbiamo fare. Quindi andando in un posto, magari un molo con acqua limpida sotto, noi possiamo notare come nuota l'esca e come reagisce a seconda della cercata. Ogni esca è dotata di un bilanciamento interno particolare, soggettivo, quindi a prescindere dalla forma e dal, dal tipo di recupero tipo che noi facciamo ci possiamo tranquillamente basate sulle esperienze che facciamo direttamente in pesca per accorgerci se a da bene o no dopo aver fatto una serie di lanci e di aver visto anche un po lo spot che era tanto tempo che ci mancavo in questo questo posto mi sposto lungo eh, scogliera se non ricordo male c'è un altro eh, piccolo sbocco d'acqua con una spiaggetta anche lì faccio dire un po' il posto vi spiego eventualmente come approcciare a spot simili andiamo di cui vi parlavo ed è uno spot molto diciamo classico per quanto riguarda la, il panorama costiero italiano un piccolo sbocco d'acqua una piccola foce la piccola foce ridossata da alcuni scogli e con una spiaggia a destra e sinistra qui invece mi trovo su una scogliera ecco, che è a ridosso di questa foce anche qui è un ottimo spot per quanto riguarda la ricerca dei predatori perché abbiamo subito un bel po' d'acqua, saranno intorno ai 3 metri 4 metri d'acqua più o meno e poi c'è lo scarico d'acqua. Lo scarico d'acqua porta sempre con sé foraggio, elementi nutritivi per attivare la catena alimentare, ecco, che è un po' alla base della, della nostra ricerca, il predatore che sta al vertice della catena alimentare noi nelle vesti di pescatori di spinning che cosa diventiamo? diventiamo predatori di predatori quindi ci andiamo a mettere al di sopra della catena alimentare e, ovviamente noi ci tentiamo eh? non sempre ci riusciamo a volte i predatori sono molto più scaltri di noi Vediamo, andrà a sondare un po' gli stati più profondi, magari c'è qualche spigolotta. Dopo il lancio, la faccio scendere 2-3 secondi, poi inizio il recupero, qua non c'è molto fondo. Per queste esche, il recupero che faccio solitamente è quello classico, lineare, senza cercate. Al massimo ogni tanto faccio qualche stop e vi do qualche cercatina verso l'alto ecco, per ravvivarlo un po'. Cerco di far vedere un po' il recupero di quest'esca, anche a bassissima velocità, è un ottimo nuoto. più a nord e eventualmente trovo qualche altro spot interessante andiamo a fare qualche altro lancio lì faccio vedere anche il posto andiamo dai allora continuiamo la nostra ricerca dello spot e ora ci troviamo in una scogliera molto bassa questo è uno spot ideale magari se vogliamo fare un po' di light rock fishing c'è una scogliera al vento degrado vento declino e, e qui ecco si potrebbe andare con un'attrezzatura da light rock fishing mentre in questa zona qui ecco c'è un'altra scogliere artificiale, franciflutti che durante le condizioni ecco, di mare mosso crea una bella schiumata, una bella risacca qui avanti e qui è un altro posto ideale per eventualmente cercare la, la spigola nel frattempo il meteo è cambiato, c'è cioè una leggera pioggerellina e oh, ora mi faccio qualche lancetto qui su questa scogliera cerco di mettere qualche esca artificiale un po' più piccoletta per provare magari a light rock fishing, vediamo quello che succede È molto interessante, ma non sono con l'abbigliamento ideale. Ci vorrebbero i voters per recuperare questi 4-5 metri, che sono indispensabili perché c'è un vento laterale e sul filo si crea una pancia incredibile. Non riesco a sentire bene l'artificiale, nonostante questa sia una canna molto sensibile. Devo pescare male, sto pescando male. No, non va bene. Allora nel frattempo che, ecco, attendo che l'intensità della pioggia eh, diminuisca mi sposto in un altro spot e vediamo ecco di chiudere un po' questa carrellata di, di posti qui nella zona cercando magari quello dove c'è un po' di attività predatoria, andiamo dai! davvero lontano eh! Ed entra subito in pesca, la cosa bella di questo artificiale è entra subito in pesca Ha un nodo molto stretto, sinuoso <ride> E poi reagisce molto bene alle cercate, delle spanciate molto ampie e rimane sempre in assetto, la cosa bella che mi ha sorpreso ecco, è rimane sempre in assetto rispetto ad altre esche che solitamente si intraversano l'assetto di questa esca è eccezionale, alta progettazione mi aspetto da un momento all'altro l'attacco del Serra, devo dire la verità quando pesco con questa esca qua mi dà molta fiducia Mi sono rifugiato di nuovo in auto, purtroppo piove di nuovo forte e per cui ecco questa pescata è stata in parte rovinata diciamo dalla, dalla pioggia però ci abbiamo provato, ho, ho fatto qualche lancio in qualche spot che conoscevo eh, più o meno bene ho fatto un sopralluogo sugli spot dove ritornerò in condizioni meteomarine migliori che dire, eh, aspetto ancora un po' che si spiova Faccio ancora qualche lancio qui nel porto aspettando il tramonto e noi nel frattempo ci salutiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti e ringrazio a tutti voi per la visione di questo filmato e noi ci vediamo il prossimo video, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ciao ragazzi!